ci connettiamo in maniera velocissima e che cerchiamo di utilizzare al meglio perché è una grande occasione una grande occasione che ci dà lo sport e per quanto mi riguarda questo è motivo di vanto e di orgoglio ovviamente è merito eh, della, della Iomi che si è riuscita a fare questa questa, questa iniziativa che eh, assume, mh, come dicevi tu eh, altre valenze altre e più uh, importanti anche valenze questo eh, va specificato e dicevo prima anche in conferenza stampa che eh, manco a farlo apposta. oggi eh, presentiamo questa iniziativa mentre abbiamo parlato di un'altra iniziativa che riguarda la città per altro sport dove il tema è stato sempre lo stesso quello della valorizzazione del territorio cioè utilizzare, eh, utilizzare eh, dare un, un senso ulteriore agli eventi eh, attraverso come dire, degli spot per il territorio che mh, merita questo ed altro, insomma questa è una città importante che merita di ascendere alle croniche nazionali oltre che per il privilegio che ci danno alcune so società sportive per quanto è bella e allora voglio dire perché non utilizzare al meglio questo connubio? Io veramente ringrazio eh, Mario, ringrazio la, la Iomi perché hanno fatto tantissimo per Salerno con le proprie forze, tra l'altro, questo va detto. Noi nell'ultimo periodo ci stiamo affacciando ad una sorta di collaborazione, e stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile, con i mezzi che abbiamo e cerchiamo di fare sempre meglio e cercheremo di fare sempre meglio. Perché mh, questa è la prova provata che quando poi le strutture funzionano i risultati arrivano. Un'occasione importante anche di promozione tecnica, no? Della della pallamano femminile 15 squadre, da Brunico a Siracusa il meglio, la meglio gioventù femminile tutta a Salerno per tre giorni di grande pallamano assolutamente sì, eh, permettendo che comunque a me fa piacere ogni volta che ospitiamo delle squadre eh, mostrare la nostra, la nostra città, lo facciamo anche con le competizioni europee ritornando invece all'Under al, 17 c'è stata una bella partecipazione perché 15 squadre per le finali nazionali sono da Brunico appunto a Siracusa insomma è una bellissima partecipazione eh, siamo convinti che questo è probabilmente il movimento l'età dal punto di vista agonistico eh, di quella insomma, di, di questa ragazza che in teoria dovrebbe Potrebbero essere il futuro di, questa, di questo sport anche per elevare il livello di, queste, di questo movimento anche in chiave nazionale, in chiave europea. Quindi sono convinto che assisteremo a delle belle gare eh, sia dal punto di vista tecnico e spero che sia comunque al di là di tutto uno spettacolo per tutti gli appassionati di pallamano.